cioè proprio entro in una stanza e tutti quanti fanno oh insomma, no Nick hai appena detto una cosa orribile comunque no, e per fortuna detto. che voi non avete sentito avete, aveva detto di fare un po' vabbè uh, comunque praticamente dobbiamo iniziare perché sta arrivando notte ma chi ha detto Nick metti immediatamente che non può arrivare notte Casa Poppy Playtime contro Kazona E boh a sai Renea giusto Mi stavo già scordando Lui sarà il terzo incomodo Che ci distruggerà tutte le case Questa sarà una sfida veramente figa Perché non l'ho mai fatta così Ah però devo prendere anche la Yellow Concrete Ok perché la concrete di yeah, È importante siccome adesso Devo fargli i piedini Io qua sotto ho un'immagine di poppy playtime Il che raga io non so fare le cose cioè, no, Non so fare queste cose Ok facciamo così facciamo direttamente la testa Perché dato che deve essere una casa Chiaramente mi sembra anche giusto Così diciamo Bisognerebbe concentrarsi appunto sui blocchi qua. Io sto facendo okay. intanto casa topolino Evidentemente se... eh, eh, eh. Devo scegliere la concrete Perché devo fare gli occhi al signor poppy Prati Basta a cagare la mia casa. Veramente c'è. Cioè... No, l'ho fatto io adesso, quello. <ride> no, tu non ti permettere. Devi, devi fare Hai oggi... questo coso. Breed. È proprio quello che deve fare. Deve rompere, giustamente. Eh no, non quindi. deve rompere. Sta buttando i burriti. No, però non devi rompermi i blocchi. Breed. Devi, devi costruirmi qualcosa in più, ho detto. Non rompermi i blocchi. Oltre alle palle, peraltro. Allora, cerchiamo di far così così Ecco <ride> Nick Allora tu non puoi Non puoi concentrarti su questo Non dargli indizi eh, Vai via immediatamente Se no de devo chiamare la polizia Ti devo denunciare per, sfrutta sono, sono. per no, sfruttamento Per sfruttamento Sì perché praticamente tu sei molto pervertito ultimamente Molto sfruttorio Sfruttorio sì Esatto è proprio un termine che userei soprattutto in aula di tribunale E quindi <ride> Chi è? Ha fatto il naso di me Scusate, non volevo usare questa parola veramente Oh, ricordatemi di, ta di tagliare ste cose, raga Perché okay. io... Ricordatemelo, è eh, che abbiamo eh, un po' di tempo. me lo ricordo, aspetta uh, Breed, per favore Ricordamelo perché ho un po' di parole da tagliare Che qua su YouTube non si possono dire Mi raccomando Allora... <ride> no, perché poi dopo il signor YouTube potrebbe giustamente incavolarsi Un attimo, esatto, molto arrabbiarsi con te, mi sa so. Eh, sì Allora, facciamo così Prendiamo questo così Ok, e tecnicamente ho fatto i denti, che sono un po' scemi sui <ride> Poverino. <ride> Scusate che veramente mi fa pena sto Poppy Playtime. Raga, cosa, cosa cazzo? No, raga, ci cioè, ho fatto una sorta di, di, altro che di pupazzo. Cioè, secondo me questo dovrebbe essere messo come Poppy Playtime. Vai da Nick, non rompere le palle tu. Allora... Oh, no, hai... ma io già sono indietro con il, con il lavoro. Allora, ragazzi, io, Poppy Playtime, io lo farei... A... Tema ovviamente totalmente horror. E quindi... Come... cosa sto facendo? No, ti prego... Uh, devo mettere delle luci. Lamp Un po' di lampette Eh tipo Queste qua sono molto carine Però metterò il rosso Perché il rosso è simbolo di aggressività No giustamente Tutti quanti lo sanno. Non solo di aggressività Ma anche di mh, Passione Di fervore di, di, di cose E Boh Me l'hanno detto a scuola in realtà Poi dopo Non so quanto sia vera questa. No dai scherzo Penso proprio sia vera Che cosa stai facendo tu? Sì. Battene immediatamente, altrimenti io cercherò la mia furia ulteriore Ti si abbatterà sull'ulteriormente ah, Dai, ha fatto un altro naso, ma smettila <ride> Oh mio Dio bellissimi Sì, bellissimi, guarda, sembra il clown con. Dove se l'è messo? Cioè, è un cane praticamente che si mette il naso dappertutto in, Diciamo dappertutto per dire Nei posti di me Posso dire? Posso parlare come mi pare? Posto. No, no, Amia, no, no, no. Ah, Amio, <ride> Ciao. Per favore. Eh. Allora. Eh. Uh, sto cercando io di um, 251 a zero. Io sto cercando di fare cose. Tu e io non so cosa stai. No, Però no, raga io non so fuori. me. No, vieni fuori casa tua. Cioè, no, cosa avete fatto? <ride> si hanno cagato in faccia. Dai. Che... Ma chi che ha avuto la. Insomma, la cosa spruzzo? <ride> Eh, si diverte proprio Nico, comunque. Continua. Guarda che tu... Allora, io quando ho finito la mia casa, tu devi aver finito. Se hai fatto uno schifo... Se hai fatto uno schifo, farà schifo. Ma no, ma tu fai schifo. Vabbè, quello si sapeva già... No, dai, che cattiveria. Cattiveria, no? Non devo dire queste cose a me stesso. Devo prendere in giro te, No, Brid, no, Brid, perché stava costruendo i pisellini. Sì ma non ti preoccupare lui insomma è un po' più particolare, capisco che i pisellini siano sempre, no dai allora io questa cosa non, non lo so insomma, poi comunque è giusto anche se gli piacciono va bene assolutamente, noi la accettiamo per mm, i suoi piaceri. Per tutti i suoi piaceri. quindi, questo. che poi, in realtà, non, sia, non sono solo suoi, praticamente, un po'. a Tutti piacciono i pisini, dai. No, insomma, cioè, non scherziamo, non giriamoci intorno, no? Insomma, <ride> ragà. Eh, sta diventando un po' particolare come situazione. Quindi, mi dovrei star zitto. Praticamente, però, dai, però. Uffa, io voglio prendere. Mh, devo fare le cose bene. però, qua non riesco a fare le cose bene perché qualcuno mi sta distruggendo le cose. Vai via immediatamente. Se no, devo chiamare l'ambulanza. La, perché giustamente mi arrabbierò molto con te A parte devi mettere Jorn Ma sai fare slash game rule life sì, cycle Ma sì che l'ho fatto ma mi sa che non è andato bene E l'ho fatto pure io ma mi sa che è rotto evidentemente no Cioè veramente è una cosa che è vergognosa uh, Chiudo la porta perché Qua evidentemente ci sono i mostri del male <ride> uh, Andiamo mettiamo il frigo della, Di questa cosa qua Poi mettiamo anche un po' di pombiletti così e poi ovviamente ricordiamoci la cosa fondamentale, raga, il blood. Il blood è fondamentale, cioè il blood che sarebbe. Tu non metterlo, non usare co copiarmi perché sennò ti vanno. E allora. vabbè, vabbè, allora anche se mi vanno. Blood, ti ignoro perché fai schifo. Guarda Giustamente. Quello che si crede bello. Oh, ma guarda, io sono di una bellezza straordinaria, naturale. <ride> Che quando arrivo in una stanza Le persone vengono Nel senso vengono da me Ma nel senso cioè, capito Quindi c'è cioè, proprio Entro in una stanza E tutti quanti fanno Oh sono, cioè, Questi versi qua Quindi giustamente <ride> C'è cioè, proprio Capito Dove no si fanno? No rifai un attimo <ride> No non lo faccio più Nick Guarda che Già questo potrebbe essere evidentemente compromettente Infatti voi evitate per favore Di fare i montaggi strani Con le mie voci strane Capito Oh <ride> Oh, vi ho avvisato e eh, non fate i montaggi strani Di no, questo fateli, video E fateli, fateli. Eh, vabbè se volete farli fateli Però sappiate che potrei Mettermi a piangere o a ridere dipende, No scherzo dai Probabilmente riderò perché siete simpatici È normale che io Ho messo delle Dei comodini al posto di... della cucina Vabbè eh, ognuno ha i suoi gusti Giustamente si mette in cucina qualche cavolo vuole Mettiamo questo e poi dopo No allora però io metto quello Questo qua metto dai che è rosso, giustamente, ripeto, il rosso Poi qua ci sarebbe il rosso e il giallo per la cucina Io so che il rosso e il giallo sono molto importanti per le cucine Non lo so, me l'ha detto un uccellino Ma deve essere um, tutto buio? Me l'hanno detto sempre a scuola ci deve No, deve essere la luce deve essere buio? Scusa, chi è che ti ha detto che deve essere buio? Cioè, quando mai nei miei video è tutto buio? Eh beh, ma è siccome è tema horror, magari Eh sta. certo, quindi è tema horror non si vede più un caso ma Certo, eh, sì, funziona esatto. così No, sì, ah, sì. mi sembra giusto Eh sì, che si sa che nel video è tutto buio, cioè sì, oh, non ho capito cosa hai detto sì, però Si sa che concorre. è in tutto buio Eh, sì Va bene, faccio, faccio Raga, per favore, scrivete F nei commenti per Nick Perché evidentemente oggi non ci sta Evidentemente No, non ci sto perché anche sono indietro in Questo fa più horror però Ecco, non essere più indietro, fai qualcosa sto no, andando già un po' più avanti in realtà Mi va già più bene mm. più Io bene. ho fatto la cucina Abbiamo finito, tu non puoi più rompere le palle Quindi basta, ciao Ok allora, abbiamo finito casa, Nick, mi spiace No, Fine. non è vero, ma no, l'ultima cosa alla la TV Metti l'ultima cosa non Eh, non ma veramente. devo cercare Una Ma cosa muovete vincito, sicuramente. Eh, proprio No, allora, se devi cercare, no, mi spiace Perché io non sono qua a perdere tempo Con uno come te e Brideshi abbiamo finito uh, tu potrai avere una sorta di, di, di pensiero relativamente a questo ma non mi interessa no scherzo dai è molto interessante questa allora partiamo da casa mia casa mia come vedete è una casa molto particolare perché è piena di mh, boh blocchi come vedete non puoi più farlo ok non, non vale più questa cosa se lo fai sei un baro e um, ovviamente casa mia è fatta di colori molto particolari quelli di cartoon volevo dire di poppy playtime scusatemi tanto è una casa horror con una cucina dove poppy playtime a volte viene a mangiare le uova strapazzate cucinate da sua nonna che è psicopatica giustamente perché insomma giustamente sua nonna non è molto normale qua c'è il letto di poppy playtime dove ci ha scurreggiato e dove ci <coughs> no, Scusatemi veramente È stato troppo eh. E queste sono le luci sue Che praticamente emanano un, un colore rosso Che distrugge l'animo Perfetto abbiamo finito Adesso questo allora, invece casa mia. Ok parla forte se no ti blocco Dimmi <ride> Allora mm. Qua abbiamo un angolo cottura molto piccolino Con degli scaffali mm. Qua la, il salotto E un letto Oh, che bello, wow, bellissimo Però poi io ho fatto anche gli effetti 3D a differenza tua uh -huh. come vedi qua fuori ci sono le bocche di Sirenead Eh, ho visto, sì, sì, sì eh, Beh, che, scusami, che effetti uh, 3D puoi fare sul mio? Non ho, a parte le orecchie non è che ci sono molto Le bocche comunque di Sirenead sembrano tipo dei piselli di... Vabbè, non dico nient'altro Insomma, fate voi, insomma Tu sembri un pisello Mm, non vedo perché questa affermazione è così. Cioè, ho capito che hai paura di perdere. Però, insomma, sì, probabilmente no, no, sì, perderai. Infatti, nei commenti scrivetemi chi ha vinto, raga. Mi raccomando, è importante perché dobbiamo sì. capire chi ha vinto o meno. Nick. Uh, vabbè, insomma, fate voi, insomma, decidete. Però. Secondo sì, sì, sì, sì, me, sì, è raga, questa È orrenda la tua. Allora, il giorno che potrai dare un giudizio sulle mie costruzioni, sarà il giorno in cui le api canteranno. We are the world, ok? We are the world, hai presente le api? Sì, sì, ma la vera domanda è che cacchio sta costruendo un breed? Secondo me è entrato troppo nel personaggio e costruisce troppi piselli. Guarda, la prossima volta dovrei inventarti qualcosa di nuovo, perché questo è proprio uno particolare, no, vabbè, è un al contrario questo. Quindi niente, eh, ovviamente scrivete, non guardo, scrivete le cose, raga, nei commenti, iscrivetevi al canale soprattutto, lasciate like, e ci vediamo al prossimo video, Ciao! ciao!